Ben ritrovate amiche ma soprattutto amici al primo episodio di questa stagione 2021-2022 della diretta dello spallino.com, la diretta da divano che tanto ci ha reso popolari e nostro malgrado, ciao Martina, ciao Leo. Ciao ben ritrovati. a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati. La gente si sta connettendo piano piano perché poi è serata di Champions, quindi suppongo che tanti ci guarderanno un po' indifferita domani, <clears throat> ma eh, poi vabbè, eh, non ci vediamo da quattro mesi praticamente in questo appuntamento in diretta. Beh, non, non che di persona ci siamo visti tanto di più, in realtà, no, è vero. Eh, no. <ride> <ride> eh, però ci rivediamo dopo, abbiamo fatto l'ultima diretta secondo me che era a fine maggio, una roba del genere, quindi eh, ciao Simone, ben, ben ritrovato anche a te, eh, il primo commentatore della stagione, della stagione. quindi siamo mm -hmm. felici di avere Simone con noi, eh, bene, eh, ne sono successe le cose eh, da, dall'ultima diretta che abbiamo fatto, se non sbaglio adesso vado a vedere, ma secondo me È era tipo il 26 re, maggio eh. o la prima settimana di giugno, una roba del genere. Um, Beh, è cambiato tutto fondamentalmente. 26 maggio è stata il 26 maggio era con noi Mr. David Sassarini il grande David Sassarini sono cambiate giuste due o tre cose in casa spalle proprio... <ride> il, il minimo, indispe il minimo <ride> indispensabile eh? due o tre cose da riprendere le abbiamo <ride> Intanto grazie Mattia, ciao Dario, insomma c'è le persone che ci danno il bentornati, noi siamo orgogliosi di questo perché l'anno scorso ci siamo divertiti oggettivamente con una roba che ricordiamo l'ha iniziata quasi per, per gioco, perché ci siamo ritrovati col coprifuoco, non sapevamo che fare, e abbiamo, ci siamo inventati questa cosa che è iniziata un po' così. E, ciao Edoardo, ciao Alessandro, e, vabbè, salutiamo un po' di gente. Um, allora, cominciamo però a entrare nel view perché sono le 21.06, insomma, eh, non vogliamo fare notte fonda. Il, eh, il principale cambiamento quest'estate è ovviamente l'arrivo di Giotta Copina, del ciclone Giotta Copina, eh, un uomo che non fa nulla per passare inosservato, letteralmente, e anzi eh, si nutre, ciao Simone intanto, si nutre di, di, delle attenzioni delle persone, delle, della vicinanza delle persone. De, di, ma anche di un certo tipo di compiacimento. Eh, ciao Daniela intanto. Eh, che che idee vi siete fatti voi di Giotto Copina in questi i suoi primi mesi a contatto con l'ambiente SPAL? Allora, partendo dal fatto che io eh, l'ho visto di persona solo una volta e in circostanze ed è enorme: fuori, esatto, fuori dall'ambito spalla <ride> eh. anche perché ricordiamo che tu fai crossfit e quindi, insomma, <ride> esatto, forma, se tua coppina dovesse fare crossfit ti, ti, ti farebbe <ride> a pezzi. Poi è che per me tutti i ferraresi vorrebbero allenarsi con lui in realtà. No, però in realtà non ci siamo ma, visti ma possiamo, possiamo proporgli di fare una rubrica sul su, su fitness, qualcosa del genere? Vabbè, ma, vediamo. Non, ti, per me me la, me non ci siamo visti a CrossFit, ci siamo visti in piazza, ero con un amico che era la della Sandoria, <ride> e lui ha fatto finta di strappargliela con una sceneggiata in centro. È stato... no, è parte gli scherzi. Eh, eh, io su Tacopina inizialmente ero... Per essere sincero è abbastanza scettico non tanto su di lui ma più che altro perché dopo comunque le esperienze che aveva fatto a Roma, Venezia e Bologna eh, mi sembrava un passo talmente eh, lontano talmente diverso um, rispetto alla gestione Colombarini della famiglia di Mattioli eh, non sapevo se Ferrara e la Spal potessero sarebbe potuti essere un ambiente buono per, per lui in realtà, per come si è mosso in questo primo mese, perché comunque eh, oggi il sì, ha preso la Spal poco prima di agosto, prima di sì, sì. Esatto, se è un mese che è qua è stato un ciclone e mh, mi sento di dire anche abbastanza furbo, perché è andato a toccare eh, quelle corde che probabilmente anche ben consigliato, eh, sono le corde giuste, perché sembra che se il suo impatto sul mondo Spal a tutto tondo è molto positivo anche in termini proprio di, di apprezzamento per il momento mm. Marta, tu che ti, ti sei fatta? Eh, ma io ero in realtà molto curiosa di, di vederlo un po' all'opera e poi mi è piaciuto hai visto grosso? Eh. sì, eh, lo so che è grossissimo infatti per quello che mi piacerebbe allenarmi con lui ti ho detto. Eh, eh, con... Gli chiederemo magari una mattina di fare allenamento con Stefano Zucchelli in via Cimarosa Ah, chissà se dove, si dove, dove siamo credo. andati io e te anche sì. eh, no, Beh, sei... dai, eh. ero curiosa eh, di, di vederlo un po' all'opera però mi è piaciuto anche molto il, eh, il discorso che, insomma, le foto di sabato che abbiamo visto un po' tutti sui social mm. nel, nel post partita eh, sentirlo vicino alla curva per me è una, è una bella cosa, una bella immagine no? ma eh, Marta eh, visto che c'è un, un, uno spunto di Edoardo, dice chi segue la sua comunicazione è bravissimo tu che eh. Eh, Metti insieme su Instagram un numero di follower che fa impallidire il mio e quello di Leo Biscuola. Eh, no, vabbè, insomma, tu usi molto Instagram, dai, è un fatto, non lo sanno tutti. Eh, che ne pensi del suo presenzialismo sui social? Perché siamo passati da un presidente che sui social non c'era, a uno che c'è sempre. Eh, Però dai, semplici era... No, non c'è niente semplici, ti sto parlando del presidente. Ah, Scusami. Eh, no, voglio dire, cioè, sicuramente avrà un bravissimo social media manager che lo segue. Ma eh, secondo te non se lo gestisce lui da solo? No, da solo, ma scherzi, no, si vede che c'è qualcuno dietro. Mm. Allora, la mia idea è che no, in no, realtà che gestione, lo sa gestire da solo. Eh, io non sono così convinto che abbia un... Secondo anche un secondo, me, lui è molto, secondo me da questo punto di vista è molto trampiano, no? che mm. Donald Trump pretendeva di gestire Twitter in prima persona, senza filtri, senza staff, senza niente. Secondo me lui usa Instagram alla stessa maniera. Sì, c'è cioè che dire che la spalla non sono gli Stati Uniti, eh, però effettivamente Tacopina, anche per delle risposte che ha dato in prima persona, eh, anche sul il direct di, di Instagram, secondo me eh, segue tutto lui in prima persona. Tutto. Però... Questo è bene o male? Vai, Marta. vai. È troppo presto parte. per scoprirlo, è troppo presto. Okay è Troppo presto per avere una risposta, secondo me. Sara, Sara solleva un altro discorso. Il trenino è stata un'americanata. Allora, no, dico la, mia, dico la mia, sul personaggio da copina. A me, il personaggio da copina diverte, intanto, perché mm -hmm. intanto segna una discontinuità netta con, con, con chi c'era prima, e questo mm -hmm. era necessario. Questo era necessario, questo era necessario, però. Um, Copina è, è, è un bel soggetto, dai. E questo, questo è un fatto, anche perché incarna, secondo me, proprio lo stereotipo dell'italo-americano venuto su a Brooklyn eh, a metà anni 70, perché lui è del 55, quindi insomma ha avuto vent'anni nel 75. Eh, quando Brooklyn non era il posto che adesso, perché Brooklyn adesso è un. È un quartiere un po' alla moda e così, ma Brooklyn negli anni 70. Era un brutto, un brutto postaccio. È lo stesso posto dove è venuto su Mike Tyson, per fare un esempio. Eh, quindi. Coetaneo. Ha questa. Tra... Ha que, ha questa eh, com è come? Coetaneo. Sì, eh, ma è, esatto, è anche coetaneo di Mike Tyson, tra l'altro. Eh, quindi eh, è, è un personaggio. Che, che, che risponde a diversi stereotipi no? poi c'è questa idea del macismo no? è enorme cioè, te, ti mette soggezione però ha anche il calore che ti aspetti da un italo americano no? dallo zio d'America che però si ricorda delle sue origini e quindi vuole stare a contatto con la gente vuole stare in mezzo alla gente, stringere mani baciare bambini, come i candidati sindaci degli anni 60 degli Stati Uniti sì, ma mi, piaceva, mi piaceva un commento di Matteo che dice è un bel grindolo cosa vuol dire grindolo? una parola che non ho mai sentito è una di grindolo sì è ah, un okay, mi manca, mi manca un riferimento dal diretto Feresi mi manca. Eh, ciao Buzzo, e intanto Filippo Rubin. Ciao Filippo, che fa il fotografo di professione. Dice: La copina oro per i fotografi. Beh sì, da quel punto di vista lì è straordinario. Tra l'altro, Filippo è stato bravissimo sabato perché è anche riuscito a immortalare la svirgolata. Di Joe sotto la curva che quando ha calciato quel pallone stava per finire in gradinata. Eh, no, tanto qualcuno ha detto che si è anche strappato i pantaloni, quello non lo so. Se qualcuno sì, era in curva, è rentrato magari... Così che non, cioè, è impossibile che non si rompano prima o poi pantaloni. Comunque chiudo il ragionamento sul trenino che propone la Sara. È stata un'americanata, sì, una, è un'iniziativa un po' così. Eh, un, po', un po' cartunesca, no? Se vogliamo, però dai. Nel contesto, nel contesto attuale ci sta Ci sta perché ci eravamo abituati a una SPAL che non stava in mezzo alla gente e lui l'ha riportata in mezzo alla gente lo ha fatto in quella maniera lì un po' eh, stereotipata anche un po' così da altri tempi, anacronistica ecco, chiamiamola però era quello che ci voleva e lo dimostra il fatto che a luna della domenica c'era pieno di gente lì in piazza ad aspettarli Sì, e eh, aggiungo il fatto che ehm oltre a portare tutto quello che hai detto tu, Orla, secondo me lui ha portato eh, l'unica cosa che eh, secondo me, la Ferrara Spallina aveva bisogno negli ultimi due anni, che era entusiasmo. Che è l'entusiasmo, perché al di là del Covid, che comunque ha colpito tutti, eh, le facce dei dirigenti della SPAL negli ultimi due anni, tutti, erano facce molto tirate. Erano facce Ogni cosa veniva vissuta… Facce miste. Sì, esatto. Anche, non so se ti ricordi anche la, la stessa faccia di Mattioli ad ogni presentazione del giocatore: sì, era sempre giocatore. incazzato nero. Sì, sì. Ormai esatto, aveva quella faccia sempre così: tanto che alcune persone, oltre agli televotori, chiaramente cominciavano a scriverglielo no? anche nei commenti. E quindi lui ha portato secondo me una ventata di ottimismo che poi. Per carità, eh, non è il caso di cominciare a stendere i tappeti rossi, oppure di, di farsi abbagliare da tutto questo, però ha portato sicuramente qualcosa che prima non c'era, e questa cosa è l'ottimismo, un, un po' di vitalità. Ecco, che secondo me l'ambiente spallino, globalmente, era abbastanza depresso. per Simonetta esiste. ci scrive: che no. per dire che era del 66, non del 56, ma per me. Avessi... <ride> non avevamo detto 66, vabbè, poi magari no, qualcuno no, di noi si è, è, è sbagliato. È. Grazie Simonetta e... che, che sei. Grazie che ci segui soprattutto eh, no. okay. e salutaci Francesco, francesco eh, e salutaci Francesco, francesco che insomma eh, ci manca. In, in realtà a me Francesco Colombarini manca, perché cioè, la, la, la, il suo essere pungente, però sempre con quella con quell'aria un po' così. Tra lo scanzonato no? cioè tipo, ma sì, te, io dico queste cose, tanto poi, poi, cioè, poi ci guardiamo, no? e a me piaceva molto. Eh, intanto Alberto dice grande gratitudine alla famiglia Colombarini, ma con Tacco si volta pagina, lo percepisco come personaggio positivo, per ora speriamo che continui così, ma infatti l'entusiasmo per Tacco Pina non cancella minimamente, minimamente, gli meriti che ha avuto la famiglia Colombarini, che sono incontestabili. E i meriti di Mattioli, di Magnati, di, semplici, di chiunque abbia contribuito a regalarci un'esperienza, eh, secondo me, irripetibile, comunque. Quindi, cioè, non, ovviamente, non dimentichiamo del il passato. Si è chiusa una parentesi: si è chiusa una parentesi bella, eh, diciamo, bella per la stragrande maggioranza del tempo. A parte l'ultimo anno e mezzo, che è stato un, un brutto anno, credo anche per la famiglia Colombarini, oggettivamente, nel senso che non, secondo me non si divertivano più, perché no, la cioè, era, diventata, era diventata più, brutta eh. dai. È? è vero, è comunque stato un anno di B eh, la SPAL era dentro i playoff fino all'ultima giornata adesso cioè, io diciamo brutto rispetto alle aspettative che si avevano, però da queste parti qua abbiamo visto anche roba ben peggiori uh, Madonna <ride> di gran sì, lunga ma contestualizzato no, però ehm, oltre al Tacopina personaggio <clears throat> vorrei, vorrei chiedervi cosa pensate del Tacopina imprenditore, cioè del Tacopina presidente della SPAL perché ok, va bene eh, stringere mani a tutti in curva, va bene il trenino, va bene il presenzialismo su Instagram, e tutto quello che volete, però alla fine della fiera lui è qua per provare a fare eh, dei risultati sportivi, almeno speriamo, al, almeno questo lui ha detto, nel senso che lui ha detto quest'anno proviamo a giocarcela come viene e poi prossimo anno puntiamo deliberatamente la Serie A, questo ha detto lui in principio, poi non so se andrà così. Però ecco, da questo punto di vista... Cosa ci dobbiamo aspettare? Perché mh, a quanto pare il suo amico e socio Patrick Carroll è uno che di, di pilla, come dicono da qualche parte, eh, ne ha abbastanza e, e si presume sia disposto a metterla dentro. Però tra avere tanti soldi e, e conseguire risultati sportivi c'è un abisso, insomma l'abbiamo visto anche qua a Ferrara che cioè, eh, ricordiamo l'anno della B, la SPAL partì con un budget molto molto ridotto e fece quel miracolo sportivo che poi abbiamo lungamente festeggiato. Sì, mi hanno comunque spiegato, vai vai Marta, vai pure. No, no, dicevo che i presupposti penso che siano dei migliori in realtà, no? Quindi insomma, eh, l'unica cosa che si può fare è, secondo me aspettare un po' un paio di mesi e e vedere se non è solo l'entusiasmo dell'inizio, ecco. Io invece dal punto di vista sportivo, al di là di quell'umano che comunque è importante anche quello a livello di comunicazione io credo che lui mh, faccia un po' quello che ha fatto le altre parti. Cioè lui, eh, al, al di là del fatto che ovunque sia stato, non è mai stato nella figura dell'investitore diretto come è coinvolto in, con la spalla, perché era sempre mm -hmm. eh, in rappresentanza di altre persone o di un gruppo di… Qua invece è uno dei, dei tre, perché adesso ne conosciamo lui, Pat Carroll, e eh, ha già annunciato che ci sarà un terzo, che verrà mm -hmm. presentato a breve. Eh, lui stesso ha detto che non verranno fatte follie, cioè nel senso non sarà una gestione alla Berlusconi, nel senso abbiamo dei soldi da parte, li cacciamo tutti eh, in pochi anni per provare a fare e poi vediamo. Eh, comunque lui ha definito un budget che è quello di 10 milioni e lo stesso Tarantino, anche in conferenza stampa, hanno detto che entro quei 10 milioni lì sono dovuti stare. Quindi eh, mm. a livello di proprio di approccio eh, sportivo, secondo me ta è è questo, cioè è una persona concreta che quello che dice spero lo faccia e comunque i risultati dalle altre parti ci sono, quindi su questo si può dire ben poco, ma secondo me non dobbiamo aspettarci colpi di testa oppure, non so, una spalla faraonica, perché secondo me questo non succederà. Eh, e questo secondo me è anche un po' un conforto per, per quella che ha la spalla, insomma, perché eh, l'ipotesi, perlomeno mia è che questi personaggi che vengono da, da realtà completamente diverse a Ferrara arrivino, mettono dei soldi per due anni, per un progetto per una scommessa, no, quasi, e dopo se, se ne vadano, per me era reale invece, anche in base alle ultime dichiarazioni, lui ha intenzione di fare qualcosa di, eh, di proprio grande, poi non so se convenga commentare adesso la partnership con il Real Madrid, eh, la Spala Academy, andare ad Harvard. Ecco, su queste cose io sono un po' più perplesso. Vabbè, per se te... mi vuole invitare ad Harvard, io ci vado. Eh, eh, no, ma anche ci vado, per carità. Però, eh, però so c'è, se... tu con Harvard? Cioè... Eh? Perché c'è una facoltà di ingegneria ad Harvard? Io non so, ho detto che no, io tu ci guardo. Devo... Io... Io tu ci vai devo... avanti con l'aggiornamento, io intanto ci guardo. Eh, va bene. No, comunque, insomma, su queste cose qui, ecco, io andrei un po' più tranquillo, però per il resto, secondo me, merita di avere la credibilità che, che comunque, da quando lui è arrivato, mi sembra che siano arrivati… Ora, la correggimi se sbaglio, perché non, non ho uh -huh. i numeri sotto, ma tipo 17 giocatori nuovi. 17 giocatori. Eh, quindi, insomma, eh, qualche fatto, oltre alle tante parole, è arrivato. E Sicuramente uh -huh. è una squadra più competitiva di quella che ci potevamo aspettare con la gestione Mattioli-Colombarini. Beh, ma è eh, Colombania, eh. era stato chiaro. Ha detto qua cioè, facciamo il minimo indispensabile, perché qua è una situazione drammatica, appunto. Quello dice. Ora chiedono il nome del main sponsor. Non so che cosa hai promesso di. Vedo, vedo, vedo che arrivano commenti. Allora. Eh... Si può dire? no? Massimo, cioè, me lo stai chiedendo, ma in realtà non lo so. Non lo so. Perché ieri il direttore commerciale ci ha detto che ci sono delle trattative promettenti ma non ho, non ho indizi su chi possono essere queste tre aziende queste tre realtà, quindi non lo so proprio lo ammetto candidamente cioè, ho fatto credere di poter sapere qualcosa ma in realtà non so niente non eh, di scoprirlo, Intanto mi, per mi, mi attive, mi però mi attiverò per cercare di scoprirlo prima che venga diffuso eh. mi di no mi attiverò poi cioè, se, sono, se sarò bravo lo scoprirò, se sarò brocco no Quindi vabbè, non ho problemi ad ammettere di essere brocco quando lo sono, quindi non è un problema eh, leggo al volo la domanda di Edoardo che ci chiede, Tacopina ha detto di non volersi più trasferire da Ferrara, promessa azzardata, beh si vede che gli siamo piaciuti no? in qualche modo. È una promessa che lui ha fatto in un'intervista rilasciata a Mauro Malaguti del Resto del Carlino, ciao Mauro intanto che ogni ci segue, ci, è, ci apprezza. E lui ha detto questo è il mio progetto sportivo definitivo, non, non vorrei più spostarmi perché è stato a Roma, è stato a Bologna, è stato a Venezia, adesso è e proprio a qua si firma Uh, io spero sia vero, spero sì. sia vero, però eh, non possiamo sapere perché eh, se ci ricordiamo eh, anche nel 2018, nel 2019, insomma, Mattioli ci diceva che vogliamo stare a lungo alla spalla e qua e là su e giù, poi alla lui fine... Ci gli eventi... stare, lui sì, ci eh, ho capito, ma non era lui che metteva fuori i soldi. Quindi alla fine gli eventi, gli eventi hanno condotto in una direzione diversa e la storia è cambiata nessuno potrà sapere cioè Tacopina Tacopina eh, commentavo questa cosa proprio con Mauro Malaguti l'altro giorno Tacopina quando parla è molto convincente ma d'altra parte no, no, non potrebbe essere altrimenti visto che è uno degli avvocati più in vista della scena new yorkese eh, non avrebbe fatto le sue fortune l'avvocato se non fosse convincente quando è ora di parlare con qualcuno eh, co co assieme a Mauro l'ho definito genuinamente spaccone c'è uno che fa proclami, ma fa proclami perché in quel momento ci crede. Non perché ti, ti sta vendendo qualcosa, ma perché lui tutto sommato è convinto di quello che ti sta dicendo. Bisogna capire se poi gli eventi, che possono essere molteplici, lo condurranno in altre direzioni. Io gli voglio credere, cioè, non, non voglio credere che lui stia qui un anno, due o al massimo tre e poi dica, vabbè, mi sono stufato della spalla, adesso me ne vado. Cioè, sia qui per mettere radici o per provare a creare un progetto sportivo di cui si senta effettivamente l'artefice principale perché ricordiamoci che lui è stato a Roma come tramite a Bologna era un po' eh, il secondo di Gioi Saputo infatti poi Saputo si è preso il Bologna e l'ha gestito da solo a Venezia sì, no? sì, si sì, era il presidente ma l'obiettivo de dei suoi investitori all'epoca di Venezia era sviluppare lo stadio sulla terraferma cosa che non sono riusciti a fare e quindi hanno ceduto a Ferrara non so che interessi possono avere, però al momento insomma, lui sembra molto coinvolto, sembra molto carico. Poi magari eh, mercoledì prossimo eh, invitiamo un collega di Catania e ci facciamo raccontare da lui tutte le promesse che sono state fatte laggiù, eh, però ripeto: a me sembra, sembra onesto quando, quando dice che vorrebbe fermarsi qui più, per più anni. Però Orla, eh, per quanto riguarda il Catania, eh, prima, insomma, quando Catania stava arrivando, anche se ne eravamo in pausa, qualcosa abbiamo continuato a fare. E soprattutto leggendo gli articoli di Catania, il problema là è stato un altro, anche se poi magari qualcuno se lo spiegherà meglio. Ossia, che quando sono andati ad aprire i libri si sono trovati eh, dei debiti che non si pensava che, che ci fossero, dato che lui ha cacciato quasi un milione, un po' meno, a fondo mm. perduto, e era lasciato lì. Uh, quindi in realtà il problema che ha fatto saltare la trattativa è stata, come dire, delle, mh, delle ombre che ci sono state sui conti di Catania che poi gli hanno fatto cambiare idea. Qui mm -hmm. uh, questo ostacolo non c'è stato perché i colombadini, e di questo gli avevo dato atto, oltre che di tante altre cose, hanno lasciato i conti della SPAL l'Indi, uh, e quindi, intanto che in, in pochissimo tempo si è conclusa una trattativa... Uh, molto complicata perché comunque comprare una società di calcio cioè comprare un'azienda che, che è una società di calcio con tanti dipendenti eccetera eh, secondo me è una cosa abbastanza complicata se tutto è andato via così velocemente in estate poi vuol dire che era tutto in ordine eh? allora intanto ti informo che ad Harvard c'è la facoltà di ingegneria Beh, ma non è, non è tra le migliori al mondo perché eh, si colloca al numero 21 de, della gradatoria mondiale, mondiale. Quindi non, non è tra le migliori. Harvard è il numero uno per quanto riguarda la medicina e, e un programma che si chiama Education, che immagino sia eh, qualcosa che ti permette di diventare a tua volta un insegnante eh, universitario o qualcosa del genere. Vabbè. No, Comunque, Leo, se vogliamo, fare... vogliamo andare ad Harvard, io ho qualcosa da andare a fare, tu no. Ecco. Eh, <ride> Ma io non voglio andare quanto... a studiare, quindi sono posto. Per quanto riguarda giurisprudenza è la numero tre al mondo e Tacopina direi che viene da lì. Eh, non credo abbia frequentato Harvard in realtà, però è, è, ha insegnato lì per un periodo come esterno, sì. non ricordo male. Sì. Allora, sì. sì. Eh, leggo il commento di Sara che ci dice la, la sua impressione. Eh, Tacopina sta gestendo, sta gestendo la SPAL come un'azienda in cui se qualcuno non porta i risultati che si aspetta magari va a fare altro prima era una società di calcio non è che una sia meglio o peggio è semplicemente differente prima era un'azienda di famiglia più che altro mm. esatto. eh, con fortissimi legami col territorio mm -hmm. adesso i legami col territorio non ci sono nel senso che Tacopina viene qua bella Ferrara, ok mi compro la casa eh, mi piace la gente, vabbè, però cioè, che legami ha con Ferrara? Nessuno è un legame artificioso, un legame di business. e Questo è un dato di fatto. Poi lui può affezionarsi a Ferrara come si può affezionare chi viene a lavorare qui, chi viene a studiare qui. C'è chi viene a studiare qui e si ferma. Eh, ce ne sono tanti, ci sono tanti esempi. Orlando. Però, insomma, esatto. Eh, però la mia residenza è ancora in Veneto, formalmente parlando. Eh, poi magari, meglio dirlo sottovoce, però. Eh, però detto questo, eh, diciamo che sì, è, è, è una cosa completamente diversa. Dai, Insomma, i colombarini e i matioli vengono dal territorio, lo conoscono, sanno pregi e difetti, eh, e quindi si sono regolati di conseguenza. Eh, quindi sì, vabbè. E mentre, mentre aspettiamo che ta copina ci porti ad Harvard, eh, ci inviti ad Harvard. Poi Sarebbe bello tra, tra l'altro cioè, io no, no, tenderei a non escludere che Pina accetti di partecipare a una di queste dirette una volta perché con Matteo non abbiamo mai avuto questa fortuna sarebbe bello avere Joe qui con noi però dovremmo fare una roba magari registrata per poi mettere i sottotitoli, eh, non sarebbe lo stesso però, a, a, a meno di fare traduzione consecutiva però vabbè, adesso è un ci sogno pensiamo, ci, eh, ci pensiamo, ci pensiamo magari in un periodo in cui lui è negli Stati Uniti così lo troviamo che sono le tre del pomeriggio nel suo studio di New York ma perché no? Cioè, eh, detto questo, passiamo al prossimo argomento perché sono già le nove e mezza il titolo è Tutti pazzi per Clotet eh, Provocazione Cosa avrebbe detto Walter Mattioli dello stile di gioco di Pep Clotet? <ride> Questa è una bella domanda Avrebbe detto sicuramente che fa pochi retropassaggi, visto che ah, eh, lì ti volevo, <ride> eh, lo sapevo io. Avrebbe detto che è uno che fa pochi retropassaggi. No, a parte di scherzi. Per quel poco Adesso voglio visto, andare a vedere quanti retropassaggi ha fatto la Spal di Toco di Clotet. Eh, per quel poco che abbiamo visto, perché comunque tre partite non è un campione statisticamente eh, rilevante. Rilevante, anche tu da ingegnere se, ne sai qualcosa, vero? Anche sì, se è abbastanza indicativo la SPAL di Clotet si può dire che abbia divertito. E già questo è un dato di fatto. Al di là di tutti i numeri sui tiri no, che abbiamo visto ora l'altro giorno, che magari se ci viene sotto mano li possiamo anche tirare fuori, però uh -huh. la SPAL è tornata a divertire. Cioè, quanto tempo era che non ci divertevamo, divertavamo a vedere una partita della SPAL. Divertevamo. Divertevamo a vedere una partita della SPAL, obiettivamente. <ride> Al di là del numero dei tiri in porta, proprio a livello di giocate. Cioè, L'anno scorso ti rimporta che è un eh, no. indicatore di cui Clotet è ossessionato? Perché tira sempre fuori il suo discorso. Sì, sì, beh, però effettivamente alla fine le persone si divertono quando vedono che la squadra arriva lì e poi prova in qualche modo a fare gol. Quindi tirando. Mm -hmm. eh, sicuramente la spalla di Clotet è bella da vedere. L'unico mio timore è che non so quanto, perché l'esperienza in Italia di Clotet, eh, altro termine paragonabile è il Brescia. Che ha fatto sì, una decina qui, di partite. partite. Eh, okay. Esatto, non è tanto. Cioè, poi era la gara in corso, poi era le finali di campionato. Io spero che eh, la preparazione atletica di questi eh, giocatori che non sono abituati a questo tipo di calcio, perché per loro stessa missione si allenano al triplo dell'intensità rispetto alle loro precedenti esperienze, eh, possa essere mantenuta tale per tutto il campionato. cioè, Non vorrei arrivare a un punto in cui. Eh, si dice che la squadra è scoppiata No, Quindi questa è l'unica mia preoccupazione però adesso godiamoci lo spettacolo comunque se il metodo di paragone è quello dei retropassaggi la SPAL di Marino era Stelli ne faceva quasi 63 a partita quella di Clotet finora ne ha fatti 54 bene, avevamo parlato anche una delle ultime volte ti ricordi Leo che Ma parlavamo sì, siamo di divergenze No, vabbè. Eh, il discorso della Spal divertente è chiaro che è, cioè è, è ricorrente. Nel senso che anche l'anno scorso, se vi ricordate, ad agosto, inizio settembre, quando il campionato stava ancora per iniziare, ci dissero: Vedrete una Spal che se la gioca sempre, che è giovane, spensierata divertente. Abbiamo visto praticamente niente di tutto ciò. Quest'anno ci hanno detto la stessa cosa. Però, effettivamente, nelle prime partite abbiamo visto questo che effettivamente la spalla è, è così, è aggressiva, pressa alto, porta tanti uomini nella metà campo avversaria, quindi le premesse sono interessanti. Beh, per ora sta mantenendo quanto ha detto, no? Sì, bisogna capire. Allora, Clotet è chiaro che viene dalla scuola di, di, di Bielsa, insomma, l'allenatore argentino, eh, che pa parla praticamente della stessa maniera, eh, nel senso che Marcello Bielsa, ha ah, gli stessi concetti proprio non, eh, che, se, che lo stesso volevo prendere dal manuale eh, di, di, di Bielsa e, quindi sempre all'avanti sempre aggressivi recupero palla veloce triangolazioni, due tocchi tanti uomini nella metà campo avversaria e via così ehm, bisogna capire se questo tipo di mentalità si adatta bene all'inizio di stagione quando oggettivamente nessuno ti chiede di fare risultato nessuno ti chiede di collocarti in una determinata zona di classifica oppure se questa squadra riuscirà a mantenere questo tipo di mentalità anche quando magari nel giro di ritorno guardi la classifica devi andare a fare i playoff inizi a giocare anche per il punticino non so se questa squadra abbia questo tipo di mentalità sarà curioso vederlo è Beh, un che. Pure, eh. non c'è anche una insomma a disposizione è un bel numero di giocatori quindi ha anche possibilità di cambiare la rosa No, beh, certo, piacere, quello, è, no, quello, sì, quello sì, però sai, quando, quando devi speculare un pochino sul risultato, non puoi avere quel tipo di mentalità lì e scavezza collo che sta avendo la spalla eh, in queste prime partite. E magari anche l'euforia del momento, no? Certo, ma, certo, certo, sì, sì, certo. sicuramente, beh, anche se credo sia più il mantra di Clotet che. Eh, non le ho fredde al momento. Io invece eh, orla, mh, volevo sollevare un'altra questione che è quella della lingua. Noi siamo abituati a vedere la spalla allenata da allenatori italiani mm. e Clotette in questo caso, per quanto comunque non si stia sforzando eh, di migliorare l'italiano, effettivamente è migliorato, ha comunque anche in conferenza stampa che deve esprimere concetti tutto sommato abbastanza semplici con la stampa. Ma eh, non sempre. Eh, come? Non sempre, sì, non sempre semplici No, dei... però diciamo che mediamente, in, in, in, anche se le sue conferenze stampa sono molto più interessanti rispetto a quelle della media degli allenatori, perché prova a dire vabbè, qualcosa: dobbiamo in... paragonare a Rastelli, ragazzi, c'è cioè, cioè, un abisso in mezzo. Naturalmente. Secondo te può essere un limite la lingua in questo momento a livello di comunicazione tra no. i giocatori? No no, no, no, no, no, no, non lo è, neanche un perché? po'. Perché comunque nel calcio ti fai capire, cioè non, secondo me no, non c'è alcun problema con la lingua, anche perché eh, i giocatori poi hanno bisogno di, di, di input molto semplici, non hanno bisogno di farsi spiegare i principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè anche perché molti di loro credo non avrebbero i mezzi intellettivi per, per arrivarci. E, leggo il quindi, commento di Stefano, scusa. Sì. Eh, si dice, ciao e bentornati intanto, Clotetti imposta una squadra molto offensiva anche perché ha interpreti molto adatti a questo tipo di gioco, finalmente un po' di coraggio e sprontatezza in campo. Mm -hmm. Beh è vero, è vero, gli interpreti fanno, fanno la differenza perché l'anno scorso avevi una squadra con 6, 7, 8 elementi depressi che non vedevano l'ora di andarsene da Ferrara, quest'anno questi non ci sono più. Sì. Quindi questo aiuta, sono arrivati ragazzi che hanno voglia di, di, di farsi vedere, di fare un bel campionato e si sì. sta, sta vedendo, al di là delle, delle loro caratteristiche tecniche ma c'è proprio anche questa componente secondo me eh, di motivazioni che, che, che aiuta. Eh, Sara scusa ci dice, non parliamo dell'esonero di semplici, anche a Cagliari ha lasciato un bellissimo ricordo, Beh, ovviamente. Allora, io leggevo un po' di, di commenti oggi su, sulle pagine del Cagliari che, che insomma, tutti quanti davano addosso alla società e, e ringraziavano sempreci per essere stato tanto cioè, artefice della, della salvezza l'anno dell scorso che a un certo punto sembrava non più raggiungibile, ma poi sempre per, per, per le doti per, per le quali l'abbiamo apprezzato qui, cioè la sua signorilità, la sua disponibilità, la sua gentilezza, insomma que, que, que, que, quelle caratteristiche che ben abbiamo imparato a conoscere, quindi a me oggettivamente è dispiaciuto per, per, per il Mister perché io gli voglio bene, cioè, gli voglio bene e lo ammiro professionalmente. Eh, purtroppo è finito in una situazione un po' problematica nella quale i rapporti anche lì col presidente del Cagliari non erano eccezionali e quindi è andata a finire così. E chi ha preso il suo posto? Il suo posto? Mazzarri, ah, sì. con un bel, un bel triennale. Diciamo che. Al buon Giulini i soldi da spendere sembrano non mancare. Ecco, mettiamola così. <ride> eh, Buzzo ci dice che con il Brescia prima non ha giocato per il punticino, poi a volte si perde, ma chissà. È vero, è vero, è vero. È vero. Cioè, se l'ha giocata fino in fondo, oh. ha perso col Cittadella, se non sbaglio. Eh, sì. Poi quel Brescia era una squadra un po' diversa dalla SPAL di oggi. Era eh, anche un momento e... diverso, in cui loro dovevano... Non potevano Beh, loro erano, erano, erano in furiosa rimonta che, esatto. che gli ha permesso poi di prendere il posto della spalla nei playoff, ma soprattutto facevano quei playoff da ottavi, quindi erano obbligati a giocare per vincere perché non c'era altra wow. maniera di andare avanti nei playoff. Ne per... No, quindi. non se ne facevano niente perché altrimenti venivano eliminati e Beh. quindi sì, ci sta che insomma fossero un pochino più spregiudicati io non, non, non, non, ho, non ho la pretesa di avere ragione eh, Attenzione, dico adesso è facile essere spensierati, voglio capire a, a gennaio, a febbraio quando magari sei lì, che ne so, sei quinto eh, e giochi in casa con la prima cosa fai? Vai all'arma bianca o dici imposto un piano partita un pochino più attento perché anche il punticino alla fine mi può venire buono il discorso era grosso modo questo ecco sono curioso, nel senso, non sto dicendo che la SPAL farà così, sto dicendo che sono curioso di vedere se Clotet riuscirà a, ad avere anche la, la spregiudicatezza di far giocare così la SPAL anche quando le partite avranno un peso specifico diverso. Eh sì, sì, sì. Sicuramente Clotet, uno delle, delle, dei giocatori sui quali dovrà lavorare di più, è senz'altro SEC che oggi ha prolungato fino al 2025, quindi è diventato il, il contratto di più lunga durata dell'intera Rosa, esatto? Quindi un segno anche da parte di Tacopina no? per collegarci a quello che dicevamo prima, eh, su, quindi un segnale che la società punta su questo giocatore. Anche se in queste, ultime, in queste prime tre partite eh, abbiamo avuto dei motivi per cui <ride> prendercela con lui davanti alla porta, però in realtà, al di là del fatto che dovrà migliorare davanti alla porta, Beh, Colombo, Colombo Sabato ha segnato perché lui ha sbagliato il controllo, eh. Sì, sì, per carità, però comunque, diciamo, SEC eh, ha delle, dei lampi che sono mm. potenzialmente devastanti in questa categoria. Mm. Eh, mm. Ho letto qualche commento eh, qua di là dove si diceva che comunque non, non si sa se è pronto, non possiamo saperlo. Mm. È vero, a parte che è giovanissimo, uno. Due, ce lo ricordiamo, Lazzari in Serie C come faceva i cross, dove tutti... Tutti, allenatori compresi. Sono due che... eh? robe diverse. Ma secondo me non più di tanto invece, perché Lazzari è migliorato tecnicamente perché l'hanno messo lì a fare cross o provare. No, provare, si è messo lì lui. Poi... Eh? Si è messo lì lui. Sì, si è messo lì lui. Ma chi dice che il SEC non possa farlo? Chi dice che non possa diventare giocatore? Comunque, gioca. Ma perché secondo me il problema di SEC non è, non è la tecnica. La tecnica ne ha fin troppa è ehm, la comprensione del gioco, uno dei problemi, e eh, l'egoismo sostanzialmente. Cioè, deve migliorare in questi due aspetti. Cioè, non è solo se impara a usare il destro, certo, impara a usare il destro, acquisisce uno strumento in più, che lo può rendere devastante, ma bisogna capire se lui ha l'umiltà, la capacità di dire Ok, eh, invece di puntare la porta dieci volte, punto la, la porta 6 e alle altre 4 la do al compagno che è piazzato meglio di me. Non sono sicurissimo che lui in questo momento pensi in questa ottica. Dopo Clotet sabato, eh, no scusa, venerdì, ha ammonito in conferenza stampa, a mia precisa domanda peraltro, dicendo guardate che ha 20 anni, non è a 29. quindi dobbiamo sempre far la tara a, a tutto quanto. Però vediamo. Cioè, Orla, se il tuo discorso fosse riferito, appunto, come, eh, non spiego che lo stessi dicendo, a un giocatore di 29 anni, mm -hmm. eh, o comunque un giocatore a fine carriera, allora mm -hmm. ci sarebbe poco di cui parlare. Sì, è così, ce lo teniamo per le qualità buone che ha, prendiamo quello che serve e poi basta, perché tanto comunque quello è. Secondo me un giocatore come della sua età, magari in piena eh, espansione personale e anche calcistica, che fino a pochi anni fa... Eh, giocava in, in Serie D eh, l'anno scorso ha, ha giocato contro la Juve, cioè secondo me sta vivendo un'altalena di emozioni mh, per le quali secondo me è, è anche lecito aspettarsi che uno voglia sempre strafare eh, voglia essere protagonista a vent'anni servirà che qualcuno gli spieghi eh, come si fa a diventare giocatore, poi se lo diventerà bene per la spalla visto che ce l'ha fino al 2025, certo è chiaro che se già fosse la persona che arriva davanti alla porta, fa sempre la giocata giusta, ha una progressione infernale, probabilmente non giocherebbe neanche alla Spal in questo momento, ma lo vedremmo giocare, non so, in Serie A da qualche parte. Secondo me SEC non è un problema, ora come ora. Anzi, secondo è me è una risorsa che la Spal e il deve, si devono lavorare sopra. Infatti, Maurizio si scrive, Ci ricordiamo i primi periodi di Fares? Assolutamente, ci sono anche altri commenti. Buzz dice: Notate quanta carne gli dà a ogni volta che esagera con i dribbling. Sta cercando di maturarlo, poi si vedrà. Il dribbling e scatto e roba da. È vero, ma è... infatti, cioè, io ho qualche. Poi ci sono altri commenti, li faccio leggere a Marta, eh, man mano che arrivano. Um... Sec. Uh... Per adesso, dico per adesso perché eh, voglio avere fiducia nel, nel, nella capacità di Clotet di svilupparlo come calciatore perché giustamente Maurizio dice ci ricordiamo il primo periodo di Fares, sì me li ricordo e in effetti semplici è stato lì, ci ha lavorato, lavorato, lavorato, lavorato e lo ha reso un giocatore come dire, con un repertorio più ampio dal punto di vista tecnico e tattico. Quindi si è lavorato, um, ci ha lavorato, ci ha lavorato, lavorato. Poi gli ha fatto due gol e poi, e poi, e poi gli ha fatto due gol. Vabbè, ho capito. Ma Fares, lo stipendio glielo paga il Genoa. Cosa deve fare? Cioè, lui ha fatto il suo mestiere. So, eh, sono i difensori del Cagliari che, che, che erano e lì era che paretise, raccoglievano. Dai, non che raccoglievano. Paretise, no, no, no. Eh, se, il problema è che i difensori del Cagliari erano lì che raccoglievano le margherite per terra. Perché veramente far segnare due gol di testa a Fares se ne vuole, eh. per quanto sia forte di testa, però. Insomma. Vabbè. Leonardo, Leonardo ci scrive, Secca è una buonissima tecnica, come dicevi tu, bisogna vedere se riesce ad inserirsi in un collettivo. Ma a me non sembra personalmente che sia una persona che ha quel tipo di difficoltà. Lì, no? cioè, mi sembra ben inserito. No? Eh, cioè, lì bisogna essere abbastanza dentro lo spogliatoio di quest'anno. No, beh, fine, chiaro, da quello apprezzo. che tu puoi vedere. Scusate, stavo volando una cosa. Scusate, andate pure avanti. No, leggo il commento di, di Stefano. In queste prime tre partite, Secca ha mostrato pregi e difetti già visti l'anno scorso, anche in primavera. Deve, deve migliorare in tre aspetti, secondo me. Più freddo sotto porta, uso del piede destro e meno egoista. Per il resto, potenzialmente. Esatto, Sagio, hai detto niente. <ride> <ride> Beh dai, uh, visto che Leo ha appena finito di dire che è un ragazzo di 20 anni... insomma... No, io stavo facendo un cose... ragionamento, ragionamento prima. No, ma scusate, ero, ero incantato un attimo perché eh, sto vedendo uno screenshot <ride> di un amico che in questo momento è a Liverpool a guardare la partita. Quindi mi è arrivato lo screenshot perché è stato Beh, inquadrato da, da, da TV. <ride> Vabbè, eh, un amico che eh, Leo, tu puoi immaginare chi è. Eh, non facciamo nome e cognome per non danneggiare ah ho capito anche io eh, sì. ecco bravo hai capito anche tu eh, è di Ferrara ovviamente eh, sì sì quell'antipatico sì esatto quell'antipatico che ti molesta ogni volta che sei allo stadio eh, no non è vero, non è vero. <ride> eh, no allora eh, sai che mi sembra un giocatore molto da, da, da, da, da 20 minuti finali finale di partita cioè butti la palla davanti lui parte come un treno salta l'uomo e tira in porta ecco non, non è un giocatore col quale puoi sviluppare una manovra in questo momento, secondo me per, per come si intestardisce, vuole sempre andare sul fondo vuole puntare verso la porta però, come ho scritto sabato è un giocatore che quando prende palla hai la sensazione che possa accadere qualcosa da un momento all'altro e questo nel calcio di oggi che è un calcio spesso privo di fantasia privo di creatività è, è una qualità notevole mm -hmm. Sì, sì, direi che lo fa una piega dove... Ah, ecco, ecco perché mi avevano queste foto, perché Milan sta vincendo sul campo del Liverpool, incredibile! Vabbè. Attenzione! E ti le sta mandando questo, questo soggetto, le informazioni. No, no, no, no, no, no, figurati. Cioè, cioè, cioè, vabbè, lasciamo perdere. <ride> sì, andiamo avanti con. Eh... Con il resto del, de, della scaletta che eravamo preparati orla io non so cosa ci sia dopo però probabilmente c'è dopo no no c'è una, una cosa che mi sta a cuore c'è una cosa che mi sta a cuore passiamo andando verso la conclusione ovviamente della nostra oretta insieme e il prossimo tema è l'importanza di chiamarsi l'importanza di chiamarsi Zorv, sì. eh, dedicato a, a giorgio zamuner perché perché domani sera alle 20 Giorgio Zamuner insieme a una delegazione della Spal sarà a Ponte L'Agoscuro la festa, eh, Ponte in Festa si chiama, organizzata anche dalla da, da, da CD Ponte L'Agoscuro del mitico Luca Popolo. Che saluto, e bello che Giorgio sia anche lui in mezzo alla gente. E eh, sinceramente vorrei fare un altro elogio di Giorgio Zamuner, ne avevo fatti diversi l'anno scorso, ma io voglio continuare a fare elogi di Giorgio Zamuner perché. Secondo me, gran persona eh, a, a, che vuole bene alla SPAL, che fa seriamente il suo lavoro e che oggettivamente da quando è stato ingaggiato cioè, ha dovuto fronteggiare <ride> di tutto. Di tutto. Cioè, non ha mai avuto una stagione normale nella quale eh, far vedere che sa fare il suo mestiere. Secondo me, quest'anno, al di là della coabitazione con Tarantino, si sta rivelando prezioso e questo lo ha riconosciuto anche Tacopina dicendo. Giorgio Zamuner è un gran professionista e spero rimanga con noi. Quindi, questo mi sembra un bel riconoscimento per un dirigente che ha passato delle settimane decisamente brutte, sì, sì, assolutamente sì. E inoltre, il fatto che uh, siano rimasti sia lui che Gazzoli. Uh, secondo me, è un buon segno anche a livello di, di territorio proprio. Perché uh, Zamuner oltre che essere uh, avere fatto un ottimo lavoro, come hai detto te, è anche legato anche emotivamente, a Ferrara, oltre che vivere qua con la sua famiglia. Eh, per quanto riguarda Alessandro, la domanda che hai fatto, no, non sapevo che Luca Canella è diventato papà, però gli facciamo tanti auguri lo stesso. Eh, vediamo se, se riusciamo a vederci prima o poi. Eh, basta. Eh, orla, mh, se non sbaglio, sì. oltre, non so se hai qualcos'altro da dire su Ponte in Festa, l'evento di domani sera. Eh, molto se non molto, se non che con Zamuner potrebbe succedere un altro. Certo, l'anno scorso c'è stato la serata in cui c'era Max Mezzini, insomma, ci siamo anche divertiti, eh, poi per Max Mezzini è andata a finire abbastanza male perché, insomma, Marino è stato esonerato, eh, però, beh, insomma, comunque, que mh, questo è un altro piccolo, un altro piccolo, un'altra piccola dimostrazione de de de de de de della volontà di essere parte della, de de della vita della città. Secondo me è sempre una bella testimonianza io qui lo dico e qui lo nego, non escluderei che domani sera, dopo, dopo cena o comunque se sarà libero Joe venga a fare un giretto perché secondo me queste occasioni non se le fa scappare non è previsto nel, nel, nel programma non è previsto in scaletta ma conoscendolo un po', cioè avendo conosciuto no, non conoscendolo un po', avendo capito un po' il personaggio, secondo me un giretto anche a Ponte Lago Scuro se lo verrà a fare allora ti farei con una suo, foto anche con tu con, con il suo orologio da, scuola, da, da svariate centinaia di migliaia di euro <ride> no comunque stavo dicendo ti farei una foto anche tu così lui la, po la posterà sui social esattamente come ha fatto con la diletta ma non ci tengo particolarmente onestamente <ride> eh, farò una foto con lui se viene ad allenarsi al My Quiet Field con me, te e con Gesù Kelly se viene a seduta. fare una seduta allenamento, eh, vediamo, vediamo di allenamento vediamo di tutti, con lui, tutti, ve dico, tutti in è... braghette esatto eh beh, se io tiro su il Kettlebell da, da 12, lui tira su quello da 40, penso. Sì, Come cioè. ti tira su te direttamente, se ti fa, fa con me gli esercizi del Kettlebell, vabbè. Sì, eh, okay. eh, esatto. Grazie anche ad Andrea che ci scrive. Massimo ci chiede che fine ha fatto Moro. Moro è andato a Catania. È andato a Catania, è una, una società con le pezze dove non batte il sole e dove doveva andare Tacopina, ma poi c'erano troppi debiti. Quindi è là, in C. Comunque, eh, se non ricordo, alla voce varie ed eventuali si parlava delle novità dello spallino, no? Sì, tra le varie eventuali ho inserito una cosa dell'ultimo minuto, perché ho letto prima una, una velina eh, sul fatto che Ninkovic da lunedì potrebbe venire ad allenarsi alla SPAL. Eh, Ninkovic è trequartista, serbo, 94 se non sbaglio, eh, testa caldina, diciamo così, eh, Joe ha detto che ci guarderanno Clotet, Tarantino e Zamuner e poi decideranno certo, un giocatore che fino a due anni fa ad Ascoli era determinante in Serie B perché gol e assist a profusione poi ha avuto un bruttissimo incidente stradale dal quale non si è mai completamente ristabilito adesso sembra essere pronto a tornare in pista non so se ha molto senso prenderlo visto che comunque la sulla spazio la tre quarti, cioè, mi sembra piuttosto coperta cioè Mancosu Sec, Dorazio eh, crociata stesso che può giocare in quella posizione l'atelat eh, -lat che può giocare largo a sinistra e così non lo so, non, non riesco a capire la logica di questa eventuale operazione però a quanto pare verrà anche solo ad allenarsi un po' e vediamo cosa succederà eh, per le varie ed eventuali vai, vai Leo se vuoi dire qualcosa, vedo che Scalpi ti vuoi dire qualcosa sul un No, no, no, dicevo che comunque probabilmente gli sarà stato proposto e quindi perché no? Cioè comunque dal punto di vista tecnico è un giocatore che può dire la sua, poi insomma L'obbligo di prenderlo non c'è. Vabbè, l'obbligo di prenderlo. Perché dovrebbe esserci un obbligo di prenderlo? No, nel senso che lui si, lui si allena e quindi dopo eh, valuteranno. Al massimo verrà rimandato indietro. Insomma, non lo vedo... Sì, ci già 20, 30, ci 30 sono già 28 20. giocatori, a contratto. Non capisco perché dovrebbero aggiungere un altro. Vabbè, avverto del silenzio. Eh, siete, tutti stanchi, siete tutti stanchi, vedo che siete stanchi e eh. eh, non vedete andare a letto. Introduciamo, introduciamo una nuova rubrica però che, che ci accompagnerà per tutta la, la, la durata della de stagione. Eh, voglio che ognuno di noi indichi eh, quello che potrebbe essere un protagonista in positivo e in negativo di Gilles Spal, che sarà la prossima partita. Poi vediamo, facciamo la classifica della vergogna a fine stagione per chi ne ha presi di più e, e di meno non mi, non mi interessa il risultato non mi interessa, non me ne frega niente troppa scaramanzia in, in quelle cose Dino ci chiede se i soldi delle stelle vanno a noi, mm, sì ma è un meccanismo ah, troppo no. cervellottico di Facebook eh, bisogna farne su milioni per avere dei soldi quindi se vuoi, se vuoi aiutarci meglio una donazione eh, nel box del sito oggettivamente le, Poi, no Marta prima aveva chiamato in causa sulle novità dello spallino ma farei una puntata speciale su quella eh, okay, e, e così l'importante è essere tornati siamo tornati e eh, siamo qui per restare almeno un po' almeno un po' dico eh, per non, non, per prima col bonifico dice Edoardo Seller non, è, no, non serve un bonifico, basta una donazione su Paypal magari anche con un... la nostra location che avevamo studiato tempo fa, ti ricordi? magari, sarebbe bello, sì, eh. sarebbe molto bello eh, detto questo al di là della location una location un, un protagonista in positivo e in negativo di Regina Spalto, sotto cioè uno in negativo e uno in positivo no o no uno che modo. potrebbe essere il protagonista o in positivo o in negativo, in poi positivo, vediamo alla fine no era... Tripaldelli? Positivo? no Trip, Sì, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no eh... Leo è convintissimo di questa risposta No no, no perché io in realtà io lo stavo proponendo come, come negativo No, allora io no penso... bene bene bene allora, allora metto un più sulla Marta Che lo vuole i protagonista in positivo Leo lo mette i protagonista in negativo Sì però io voglio la, la, la motivazione di Leo La motivazione vai, vai, mia ah, è certo. che La prima partita eh, A me è piaciuto Forse anche perché comunque era l'esordio nelle ultime due partite mi è sembrato un po' meno attento, un po' meno preciso, tutto lì. Non voglio sparare su Dickman perché non è un gioco che non mi piace fare, anzi spero che sia ancora positivo, <ride> però io dico che come eh, sorpresa positiva io mi gioco Latte Latte, latte grande buccia. Ah, non, vole non volevi fatto. giocarti Tripaldelli in negativo, quindi? Ok. Però per me è... ti piace positivo, vincere facile con l'atte dai. No, ma non devi scegliere un positivo o un negativo, devi dirmene uno e se sarà protagonista in positivo o in negativo secondo le tue sensazioni. Ah, ok, ok, dico. ok. No, no, no, allora cancella. Voglio essere positivo e con metto latte perché dopo la rovesciata che ha fatto voglio che faccia gol. Vabbè, ripeto, okay. ti piace vincere facile secondo me. Vede, la Marta ha sì. azzardato, no? Perché si aspetta un, un traversone di tripaldelli dalla tre quarti che arriva sulla zucca di Colombo non dico, e... Non dirò neanche per scherzo. E tu? Oppure una, una scarabuzzlona che va addosso a un difensore della regina e, e finisce dentro. Non sì, chiamiamo. Federico dice Cione, che ma gioca con gli altri. Stefano dice Mancosu, con un più. E, e io... Mi, sai che volevo dire anch'io Mancosu, in realtà? Eh, perché non ha fatto una partita in positivo perché non ha, fatto una, non ha fatto una partita straordinaria contro il mondo si è sacrificato molto anche per cercare di difendere eh, Alessandro dice Tripaldelli causerà un rigore per la regina e poi segnare di testa sul calcio d'angolo oh, giuro che se Alessandro ci prende se Alessandro ci prende eh, mh, borsina dello spallino e pacco di adesivi eh, ha giudicato Mora in negativo, verrà espulso, dice Andrea Sartini. Beh, no, no, no. Secondo me non farà neanche un minuto, purtroppo. Celia dice: Da di Stabellini. Viviani va bene, dice Buzzo. Sì, va bene, certo. Eh, poi a un certo punto dovremo affrontare tutto il negazionismo che c'è attorno a Viviani. Ma mh, dico mancoso, dai, dico mancoso perché è un giocatore che mi piace, che, che trasuda sapienza calcistica e eh, che secondo me, è in un, una partita che si annuncia rognosa, almeno per come è un modo di. Di, di presumerla, eh, saprà tirare fuori qualcosa di importante. Zuccolini. Giacomo dice: Ma Zuccolini, secondo me è roba da aperiti in questo momento. Ma anche lì presumo di sbagliarmi. Sì, chiede, chiede, Sara, chiede Sara se con Viviani ho fatto pace. Ma allora aspetta un attimo. Io non ho mai litigato con Viviani, anche perché non credo neanche che Viviani abbia un'idea di quali siano le mie sembianze. O del fatto che io esista. Eh, Viviani mh, aveva bloccato lo spallino su Instagram. Nel 2017 eh, non so per quali ma, motivi, non, davvero non, non, ne non ne ho idea e nessuno è mai riuscito a fornirmi delle spiegazioni utili. Non ho mai avuto occasione di incontrarlo, di chiedergli. Eh, e quindi è passata questa idea che io ho qualcosa che, che, che Con Viviani se, se posso dire cosa, cosa avevo con Viviani, ero estremamente scettico sulle sue capacità di rimettersi in sesto di essere ancora un giocatore eh, credibile in Serie B mi sta smettendo con i fatti ben venga, sono contento per la SPAL e Adesso anche per lui perché a me non ha mai fatto niente Viviani io non ho niente contro di lui eh? Dico: manca solo che ci sblocchi su Instagram in questo momento infatti esatto, ho... facciamo un appello pubblico Faremo una richiesta così. ufficiale per favore sblocca ci sta esatto, sta... no, Viviani sbloccaci su Instagram perché noi non ti abbiamo mai fatto niente Anzi, ti ho pure dato... questa ti ho, ti, ho, ti ho pure dato 6 e mezzo domenica cosa vuoi di più vabbè. No, 6 e mezzo o 7? ti ho dato un bel voto comunque vabbè. Andrea Buzzi dice zucchini, è roba da Falò e bonzer sì, per, era il senso del mio intervento precedente cioè, secondo me ci regalerà grandi emozioni lì cioè, in questa cosa ma non, non, non, non, non credo molto di più però anche lì mi auguro di, di sbagliarmi no, no, no, no, non ho problemi a riconoscere quando, quando sbaglio dico delle cazzate bene ragazzi 55 minuti quasi 56 direi che abbiamo fatto un bel esordio ce la siamo spassata Prima di chiudere, Orla, vai, eh, fai un appello. Vai. Per me è il caso di ringraziare tutti quelli che ci hanno commentato, sia nel momento della, della chiusura, eh, della sospensione dell'attività, sia, sia nel momento del De rientro che abbiamo, sì, sì, sì, che, sì, sì. che abbiamo comunicato. Intanto c'è il password che scrive uno scandalo. Eh. <ride> <ride> non so a cosa riferisca, si riferisca, però. Credo a Ecco. Eh, Marta, c'è una domanda per te: te. Se, cioè, il gatto, se... no, il gatto non è no, passato. Io non l'ho no, visto, non l'ho visto. No, visto. No, no. Non in casa, hai chiuso. Do, do, è? Sta bene, sta bene il gatto. No, comunque. sta benissimo. È fuori adesso. Quando fa più freddino lo, lo accogli in casa e sarà protagonista con noi. Di, di no, hai fatto bene, Leo, a dire, dire, dire questa cosa: veramente sì. eh, è commovente. la, la, la, la tutto il bene che abbiamo sentito nei confronti della comunità che ci seguono eh, siamo, siamo grati e siamo grati anche a Dinamica Media, l'agenzia che ha deciso di, di subentrare in qualità di editore per far ripartire lo spallino, daremo qualche dettaglio in più nelle prossime settimane perché l'agenzia in maniera molto discreta ha detto fate ripartire tutto, dite che ci siamo noi ma poi tutte le fanfare le faremo più avanti quindi eh, bene così, sono veramente orgoglioso di questa, di questa collaborazione e vedrete che ci saranno altre novità presto sullo spallino grazie, grazie a questa grazie e, a loro. Sì, ormai, sì. Sì, per finire quello che stavo dicendo è che abbiamo ricevuto veramente dei commenti al limite del, era... quasi quasi commoventi ecco considerando che erano riferiti a un gruppo di persone e a un giornale eh, quindi vi ringraziamo veramente di cuore per quello che avete scritto perché li abbiamo letti tutti ah, <ride> anche e anche per posta no? quello che ci è arrivato insomma veramente ci sì, sì. ringraziamo e siamo contenti quanto voi di aver ripreso comunque l'attività insomma anche per noi comunque è piacevole aggiungo un'altra cosa che eh, avevamo annunciato Martina Poletti ma Martina Poletti si è appena trasferita in una nuova casa non ha la connessione internet e quindi stasera non è riuscita a collegarsi ma Devo. ci sarà anche lei Devo. da qui in avanti a, a darci una mano importante in questa cosa che stiamo facendo Bene, dopo questa lunga sfilza di ringraziamenti e di gratitudini varie direi che possiamo andare a riposarci quindi grazie Martina, grazie Leo, grazie a tutti e ci vediamo mercoledì alle 21 non so se avremo un ospite Oh, in realtà poi mercoledì ci vediamo e sapete cosa c'è martedì? C'è la, la partita Quale partita? Quale partita? Martedì c'è la spalla eh, Con, chi? Con chi? Con Vicenza eh, secondo te cosa ci chiederanno i, no i nostri lettori la sarapinna oh madre no io non ce la faccio no, no ti prego vabbè vabbè, vabbè, vabbè. vabbè lasciamo, la tu in lasciamo privato, tutto meglio. in sospeso lasciamo tutto si, in, in sospeso meglio, sì. esatto. lasciamo tutto in sospeso intanto buonanotte a tutti e alla prossima buonanotte, Grazie, ciao. Fratti, buonanotte.